In questa sezione della Galleria Nazionale della Liguria sono conservate alcune opere che provengono da chiese distrutte eh, della città. In particolare questa eh, straordinaria ascensione di Ludovico Brea che è stata realizzata nel 1483 dal, dal pittore Nizzardo eh, per un committente genovese. Si tratta di una delle ultime acquisizioni del, eh, della Galleria eh, un'opera che ha un, costituisce proprio una testimonianza della produzione di questo pittore eh, che avrà molto riscontro nell'ambito della committenza eh, cittadina e del ponente Ligure eh, sino ai primi anni del 500. era un'opera che si trovava eh, nella chiesa della Consolazione e eh, che poi andò dispersa nell'Ottocento fino a ricomparire in una collezione privata eh, sempre da una chiesa genovese eh, provengono i putti di Giambologna e Francavilla, che non sono proprietà del, delle collezioni, diciamo, del palazzo, ma sono in deposito dal, dall'Università di Genova, eh, decoravano la Cappella Grimaldi in San Francesco di Castelletto e eh, da San Francesco di Castelletto proviene eh, un ulteriore capolavoro eh, del, conservato nelle collezioni del museo, ovvero la giustizia di Giovanni Pisano, eh, un elemento del celebre eh, monumento funeme, funebre di Margherita di Brabante eh, realizzato da Giovanni Pisano su commissione di Arrigo VII eh, nella chiesa di San Francesco di Castelletto. Uh, Un'opera che è stata recuperata esattamente 50 anni fa, è acquistata dal Ministero proprio per le collezioni della Galleria Nazionale della Liguria. Eh, oltre a opere provenienti eh, da chiese, eh, qui si possono ammirare anche eh, dei capolavori che in origine appartenevano a importanti quadrerie cittadine, eh, come ad esempio il sacrificio di Orazio Gentileschi che proviene dalla collezione di Stefano Gentile. Eh, è un capolavoro del grande maestro, eh, probabilmente databile al secondo decennio del Seicento. Eh, ma sicuramente una delle opere più importanti appartenenti al patrimonio culturale cittadino è il ritratto di eh, Giocarlo Doria, eh, realizzato eh, da Rubens. È un'opera che era presente nella collezione del, di questo grande eh, committente Un'opera che ha anche una storia molto importante perché eh, si tratta sicuramente di uno dei recuperi più importanti realizzati da Rodolfo Siviero in quanto eh, era un dipinto eh, ceduto a Hitler per il suo museo di Linz. Eh, venne recuperato e dopo alcuni decenni eh, è ritornato in città per essere esposto proprio nelle sale eh, del nostro museo. Eh, è un'opera che celebra non solo la, la potenza e il prestigio del committente, ma anche il, il grande genio eh, di Rubens. È stato un testo pittorico eh, particolarmente studiato dai maestri genovesi come può documentare eh, il, la conversione di San Paolo di Valerio Castello, questo dipinto che proviene dalla chiesa di San Paolo e eh, in cui è evidente proprio eh, la citazione da parte di Valerio Castello, che è un grande protagonista della pittura novese del Seicento, nei confronti proprio del, della lezione di Rubens.